Ciao sono Davide, ho acquistato questo kit di scarico per la piscina 488 per 2,44 altezza 1,20 l'ho appena finito di installare molto semplice come vedete ho installato il kit che mi è stato dato in dotazione con la riduzione per il 32 che è quello della piscina piccola con il tubo che è fornito con lo scarico centrale della piscina sono riuscito a installarlo in due semplici mosse. Semplicissimo gioco da ragazzi, 10 minuti di lavoro. Quindi raccomandato a tutti, top Castelflora, ciao!